E partiamo subito dall'ISEE precompilato con le novità in arrivo, dati del nucleo familiare con speed carta d'identità o carta nazionale dei servizi e poi il fondo perduto discoteca e sale da ballo dall'Agenzia delle Entrate e l'importo spettante e ancora l'esonero dei contributi agricoli con le somme in eccesso che vanno versate entro il 20 luglio 2022 e FU Centro Italia pronti codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione relativa ai crediti d'imposta per le zone franche e urbane. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dall'ISEI precompilato. Novità in arrivo, dati del nucleo familiare con speed, carta d'identità. Carta nazionale dei servizi, l'articolo è di Anna Maria d'Andrea, e fa il punto sulle semplificazioni in arrivo per il modello ISEE precompilato. Al dichiarante non sarà più richiesto di indicare gli elementi di riscontro dei componenti del nucleo familiare e i dati relativi a redditi e patrimoni potranno invece essere acquisiti accedendo al servizio tramite SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Le novità sono al centro di uno schema di decreto sottoposto al vaglio del garante per la privacy per quanto riguarda quindi le semplificazioni in vista per il modello 730 precompilato con il fine di rilanciare uno strumento fondamentale per l'accesso ad agevolazione e bonus pubblici, si va verso la riduzione dei dati che dovrà indicare il contribuente invece di inserire manualmente gli elementi di riscontro dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, le informazioni potranno essere acquisite in automatico mediante l'accesso con SPID, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. In sostanza quindi i singoli componenti del nucleo familiare potranno autorizzare l'utilizzo del modello ISEE precompilato da parte del dichiarante mediante identità digitale queste sono le novità contenute nello schema di decreto che il ministero del lavoro lo scorso 24 marzo 2022 ha sottoposto al vaglio del garante della privacy e delle successive note integrazioni dell'inps e dell'agenzia delle entrate in via il via libera dell'autorità garante ottenuto lo scorso mese di maggio fissa i presupposti per l'avvio delle semplificazioni relative all'isee precompilato Passiamo al fondo perduto discoteche e sale da ballo dall'Agenzia delle Entrate l'importo spettante l'articolo è ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sul contributo a fondo perduto discoteche e sale da ballo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è pubblicato il 27 giugno 2022 definisce l'importo riconosciuto per le domande presentate entro il 20 giugno monta a 22.000 euro l'ammontare riconosciuto in misura fissa a tutti i beneficiari che sarà erogato sul conto corrente indicato nell'istanza per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo proseguiamo con l'esonero contributi agricoli le somme in eccesso versate entro il 20 luglio 2022 Fa il punto Francesco Rodorigo, l'Inps con il messaggio numero 2581 del 27 giugno 2022 comunica che i datori di lavoro e gli autonomi beneficiari dell'esonero dei contributi agricoli per la mensilità di febbraio 2021 devono provvedere a versare le somme in eccesso entro il 20 luglio 2022. I dettagli sulla scadenza sono all'interno dell'articolo che ricapitola anche chi sono i soggetti obbligati. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le ZFU, Centro Italia, pronti codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione. I codici tributo appunto per la compensazione del credito d'imposta sono stati forniti dalla risoluzione numero 32 del 27 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Dovranno utilizzarli imprese e professionisti con sede nelle zone franche urbane delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Nel documento di prassi ci sono anche le istruzioni per la compilazione del modello F24. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul super bonus l'allarme delle banche, fondi finiti, ne servono altri entro la metà di luglio, già superato il limite dei 33,3 miliardi e poi autostrade, arrivano gli aumenti, le tariffe ferme dal 2018 saliranno dell'1,5% a luglio. Per quanto riguarda invece i numeri del giorno, il meno 30% riguarda la siccità a rischio già il 30 del riso subito ristori e poi due invece riguarda saipem al via l'aumento di capitale da 2 miliardi l'articolo che vi segnaliamo oggi è di ferruccio de bortoli e si intitola i btp rendono di più ecco perché vale la pena di investire nel proprio paese contiene l'analisi sul quadro europeo ed in particolare sull'inflazione e eh, su cosa comporta non solo in Italia ma anche in altri stati come ad esempio la Francia o altri così come tutte le ripercussioni che ci sono appunto sui titoli di Stato con i commenti ad un'intervista al responsabile al Ministero dell'Economia e della Gestione del Debito Pubblico Davide Iacovoni per i dettagli su questo articolo e per gli altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it